Venditalia 2018 ci troviamo allo stand di Aristea, una delle aziende più consolidate nel vending e ci troviamo in compagnia di Marco Grillo. Ingegner Marco Grillo, buongiorno. buongiorno a tutti quanti voi. La storia di Aristea è abbastanza strutturata, è presente sul territorio da molti anni, riepiloghiamola per tutti loro che magari sono stati meno attenti rispetto al vostro brand. Aristea nasce nell'87 grazie all'unione e delle capacità imprenditoriali di quattro soci, due dei quali appartenenti alla famiglia Grillo e due soci locali, il signor Martuccello e il commendatore Pingoro. Nasce nell'87 con una superficie di circa 10.000 metri quadri. Nel tempo naturalmente abbiamo sempre cercato di prestare attenzione a quelle che sono le esigenze del mercato e dei nostri clienti, l'azienda diciamo, è cresciuta. Oggi su un'area di sedime di 65.000-70.000 metri quadri abbiamo un corpo principale che si compone di quasi 30.000 metri quadri coperti. Abbiamo più units perché abbiamo altri due capannoni dove facciamo Iniezione e termoformatura e sono altri 10.000 metri quadri e l'ultimo nato è un grosso investimento, un investimento importante fatto nel 2008 a 20 km da Battipaglia, nella piana del Sele, dove abbiamo concentrato un'unità operativa per la trasformazione e la lavorazione del PET e eh, Cosa che veramente, diciamo, ci sta dando enorme soddisfazione, sulla quale veramente abbiamo investito diversi, diverse risorse economiche al fine ovviamente di differenziarci, di diversificare e insomma, alla luce anche delle recenti, delle recenti notizie che, normative, delibere, bozzi delibere europee, ecco questo naturalmente adesso sta, sta tornando a nostro, a nostro favore. Quindi attenzione sempre massima alle esigenze del mercato, dei nostri clienti anche in un'ottica di diversificazione ovviamente noi siamo operativi a battipaglia e siamo prevalentemente presenti in area A4 non sono tante le realtà come dicevi tu solide, stabili finanziariamente dalle nostre parti per cui riteniamo che il nostro compito sia anche quello di garantire un futuro ai nostri, alle famiglie che grazie a noi riescono naturalmente insomma, ad andare avanti, a sopravvivere, a costruirsi case, a far lavorare, a far studiare i propri figli, a garantire una continuità agli stessi. E non è semplice, oggi fare imprenditoria in Italia è da medaglia d'oro, farla in area 4 è da doppia medaglia d'oro. Condivido in pieno parola per parola. Marco, che cosa presentate qui a Venditalia 2018? Ma oggi, in risposta praticamente a quelle che sono le esigenze del mercato, di questo tipo di mercato, perché ricordiamo che poi Aristea è presente anche nel, nel retail, nel canale, nel canale lungo, nel canale corto, nell'Oreca, e adesso è oramai dal, da, da 30 anni anche nel vending, siamo usciti con questo nuovo, con questo nuovo, nuovo formato di bicchiere, una geometria nuova, con un fondello un po' più stretto rispetto al tradizionale che eh, sposa meglio le esigenze dei, eh, dei gestori e delle rivendite forse anche dei fattori perché consente alla, alla schiuma al caffè di avere praticamente diciamo, un aspetto visivo diciamo, più gradevole e più invitante. accattivante più invitante e, diciamo, questo aspetto sposato con queste, con, queste, con queste nuove colorazioni colorazioni che noi ritiriamo essere belle, brillanti, eh, simpatiche, allegre soprattutto rendono forse più piacevole una pausa caffè che è sempre un momento di relax e tale deve essere in base anche soprattutto alla nostra cultura partenopea per cui abbiamo inteso in questo modo naturalmente diciamo, ecco, eh, rendere più simpatica una pausa in questo poi abbiamo unito anche i nuovi bicchieri da caffè quelli piccolini anch'essi colorati in cinque gambe di colore per il momento contiamo veramente di implementarle sia per il canale lungo che per il canale corto e anche per, per il canale vending con un flow pack eh, termoretrap e un flow pack, quindi per, per chi fa i kit per intenderci. Marco per tutti coloro che non sono riusciti a passare eh, allo stand di Aristea qui a Venditalia e o che desiderano avere maggiori informazioni rispetto all'azienda, ai vostri prodotti, alle varie linee o ai bicchieri che io so bene hanno anche più pesi per la distribuzione automatica per i diversi usi di utilizzo. Qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter entrare in contatto con voi, e avere maggiori informazioni, come spiegavo prima, ma senza alcun impegno? Noi abbiamo veramente, diciamo, un sito, naturalmente noi abbiamo un sito eh, sul quale veramente è possibile recuperare tutti i riferimenti, tutti i contatti dell'azienda, abbiamo nel caso specifico del vending una rete agenziale composta da sette elementi professionisti dedicati esclusivamente diciamo, al, al vending, eh, comunque per ogni indicazione l'indirizzo di posta elettronica a cui vi potete eh, riferire è area.commerciale chiocciola aristeaspa.com. Vi aspettiamo! Grazie, grazie per la disponibilità. Grazie a te, Fabio, grazie a te. E noi allora continuiamo nei corridoi di Venditalia 2018 per andare a documentare tante altre novità presentate nella dodicesima biennale qui a Milano.